Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata sì. di Super Mario Bros. Wii. <ride> Va bene, nella scorsa parte, di. Io, io sono Dynamite X e Marco 007 e oggi dovremo recuperare la seconda parte del mondo 3. Sì, eh un altro video di recupero. Sì, oggi. magari mi, mi fai sincronizzare. Perfetto Luigi, No nope. Tu Dobbio. hai 10 video Ho il doppio delle vite iniziali E questo video è recuperato Quindi noi eravamo qui praticamente dove ci siamo fermati a registrare E eh, eh, dobbiamo andare qua già. Cioè, rendetemi conto E eh, vabbè eh, niente, E così diciamo. funziona la vita di colui che non fa doppi salvataggi in effetti dovremmo fare doppi salvataggi. Però è un casino per il mondo. Quindi dovremmo finire in un Cosa? Il pulsante. Ah, Beh, se è disattivato. Sì, Però... sono variato tra le cose. Eh già. Bene, prendiamo un fungo e facciamo un modo in stile normale. Possiamo usarlo? Prima. No. Prima facciamo così. Eh già. Perché se. Vabbè, lascio stare. Il video? Perché dobbiamo, dobbiamo fare due volte per alcuni livelli. Questi qua. <ride> L'hai detto anche nel video originale. Cavolo. Perché io ho solo la parte iniziale. Poi si blocca per qualche motivo. Inizia a fare. Done. Hai provato a riavviarlo? Sì. Sì. sì. E poi. Va bene, lì c'è la prima moneta stella che non prenderemo ora perché non, non mi va di arrivarci. <ride> Prendetela voi. <ride> Prendetela voi a vostra cosa. No, vabbè. bene, non andrà. Da. Ah, sono un eroe. Sì, io l'ho ucciso intanto, tu hai preso solo una stupida moneta. Tu sei una stupida moneta. Vieni qui. Dobbiamo togliere la... La cubicità nel mondo. <ride> Aiuto! Oh basta! Non serve a niente tanto! <ride> la cubicità nel mondo! Questa giù è inutile! Non siamo su Minecraft! Aia! Ah, yeah! yeah. Muoro. Su Minecraft l'unica cosa che esiste è la cubicità! No, non esiste nemmeno la parola pubblicità, lo so. Bene, la seconda moneta stella è qui non qui, qui ciao Tom, ciao oh, oh, oh. sono malvagio e adagio no, no you're not e adagio Dario, mi senti più male riferimenti a... non è il cane no no no no niente spoiler ve lo dovete, scop ve lo dovete scoprire anche so. se è stato cancellato oh no ah ah ah mi Oh, oh, oh, oh. <ride> Così impari a fare lo sviluppo Yeah c'è la, la roba Yeah wow Se avessimo il pulsante ora Se lo potessimo attivare senza che ci spasse un parco Stai facendo spoiler Si sì, come se non l'hanno già visto tutti Allora Ma... non faremo il mio pinguino non vuoi amore mi Miamoto! mio pinguino mi amoto no <ride> mi amoto è uno un, un, un smirpato lo so Le però c'è sia mio, mio pinguino che mi amoto no. chissà perché il ghiaccio non sci non si scioglie <ride> Non non si non scioglie. No, non, non si scioglie. quello che direi no. io mi sa fare ho schiacciato due volte senza toccare te. Ah, pensavo fosse in quel tubo rosso. E eh, vabbè, Alberto, è la, la seconda. Sto scherzando, la faccio. Papà uno. Ehi, Beh, la seconda l'abbiamo già presa. Via, via, via. Ah, ora no non l'abbiamo presa. Perfetto, questa era l'uscita segreta. Sì. This way. Ok, adesso... Cosa ho so detto? This way! Sì! Non lo dice quando, mai! Quando prende l'uscita uscite segrete, sì, lo dice sempre, è l'unica cosa che dice. Per adesso, adesso, Non l'ho mai sentito. Adesso, completando questo regalo, perché sarebbe accessibile solo questo. Quindi dobbiamo andare qua ora. Eh già. Eh già. È strano iniziare un video che l'hai già fatto. Mio! Che ti Vieni tutto. qua! Non lo prendo! Sì, grazie! Sì, dire, questo prendilo tu. <ride> Te lo regalo. Non mi serve tanto, ce ne sono altri. Prendilo per emergenza. E non si sa mai. Naturalmente non le prendiamo tutte perché non siamo bravi. Come fa a morire? Così lanciare il blocco e volare di nuovo. Sto scherzando, non si può fare. Ah, ingordezza. hai preso power per la tua ingordezza di arrivare subito. Ingordezza. Sei ingorduto. Ingordo? No, ingorduto. <ride> ok. Ingorditore. Bene, ma prima moneta stella dovrebbe essere. Bene. Non lo fare! mocca stavo te, sono per perdere questo è un altro te. livello in cui tu sei il tuo peggior nemico comunque in un video recente non per noi non per noi ma per uh, per la cronologia dei video cioè tipo la parte 4 Ho visto che questa è la parte 6 vabbè lasciate perdere. no. no, no, no. Uh, nella parte 4 eh, diciamo che mettiamo un sondaggio per una cosa stupida ma io l'ho messa davvero l'ho messa davvero il sondaggio che significa? Vabbè non posso C'è ancora quella scelta, volta no? che ho detto una cosa tipo... Oh, do, lo, ti ho ucciso... Oh, eh, ho vinto io... Eh, oppure... Aspetta! Io Bravo. ho vinto oppure mi hai salvato e la vita. Vieni qui. Qui! Mio fisci fisci. Vieni qua. Non morire dalle risate. Io fisci fisci. Tu perché vici Dici vici? Dici vici dop. come la testa di un topo? Perché dovrebbe essere vici da perchè è un fungo? Ok, bene, sbloccato. cioè, finito questo livello, si sblocca il pulsante. Quindi lo picchiamo e quel. E dovevamo rifare questo livello per fare la 100% per sbloccare quella casa che abbiamo già preso. Che era una casa stella. E mi spiace che non possiate vederla perché era molto emozionante. Uh, Blocchi! Forse lo devo chiamare così Dio. il.. No, Dio. mai. Uh, mai era io vita. Blocchi! Non ci provo a pensare. Eh? Non ci provate. MOLLO! Non ci provate. <ride> no! <Monello>. <ride> <ride> non ci provate! <ride> Vabbè, comunque potete vedere che con i blocchi è tipo facilissimo. Cosa? Dove sì, l'ho Non fai capire. <ride> Mi sono suicidato! Mi sono suicidato con il guscio! Bene, questa era la, la prima. Uh, l'abbiamo già presa! Vai! Ah, è vero, ci sono i blocchi! Todd, scelgo te! Todd usa lancio. Todd muore. <ride> Todd usa morte La sua mossa più bella. Sono stato più <ride> È bello vedere un tot morire. Aiuto Mario, perché non mi sbogli? Cosa? Yeee! Yeah. Perché? Come succede? Ma sai che mi hai sbollato? Se no saremo morti. Vai, continua a farmi saltare. Aia. <ride> Bene, adesso arriva la seconda parte del livello. Cioè perché il livello stesso. Uh. No, qua, qua non è un tipo di blocco che non ti fa andare là oh, non, mi... è, non sono muri, ecco Perché ci stiamo scavalcando a <ride> Non lo so No, il blocco è di Vai Perché sta cosa non ho capito nemmeno qui prendilo, prendilo, prendilo, prendilo, prendilo. Grazie Mio io, prendi la moneta Io, mio qualcosa Smettila di farmi morire, mi puoi sbollare sulla piattaforma per piacere? vieni Basta, mi prego Basta cosa? Tu, tu che ti ah. Ciao Mi Vieni ucciso vieni qua Mi ti blocco teni. Ti ho preso al volo. Che bello, tutti i io, ti Ammazziamoli! No! Oh, maledetto Sto Stiamo parlando con il Mario del mondo! Ok. Mio nonno si chiama Mario. Aspettami! ti devo far prendere la vita, se no tu non sai fare niente. Vieni qui! cos'è? <ride> Pronto? Vai! Prontone! Sai che mi hai fatto perdere la vita a me? Cioè non l'ho presa. Eh, vabbè. Per cause e Tu tozzo. sei tu, io sono pro. Per cause Todd naturali? Tu sei tu, io sono pro. No, tu sei nabbo. Bene, adesso dovremmo fare questo livello di nuovo con il coso. Con il cui cu avremo no, il è. castello. Sì, e poi abbiamo il castello, che okay? Potremmo saltare che qua è tutto uguale, a parte le mie morti più frequenti. Beh. Uh, no, no... si fa il tutto Ah... Se, que, que, se tu tu sai che mi, mi stavi mi per uccidere? uccidere. Fammi sbolo! Mm -hmm. Bene, ora provo a uscire Ti ammazzo! Ok, praticamente dobbiamo soltanto rifare il livello, soltanto con, uh, con questo, prenderlo l'uscitante. Sembra la mascotte della squadra dei, dei.. del regno dei, fu dei funghi di football. Cosa? I pinguini! Del padre, cioè. Perfetto, dopo questo grandissimo fail, ricominciamo il livello. Ci rivediamo lì. Va bene, sono tornato. Sono la, la, la mascotte io, non sono più una mascotte. Tu perché? sei una mascotte proprio di persona. I Todd sono brutti. E non, non che c'entri molto, è eh, proprio i Todd. No. <ride> hai visto che boh, l'hai fatto? Aspetta, ah, Mia. <ride> io cioè, ho 10 vite. Tu non hai persa manco una nel corso del video. <ride> cioè, no, non è vero. Non è io quando ti ho ammazzato? Allora vai ho messo, vieni qui Aspetta, aspetta Sto morendo da lei Resta lì, resta No Sbollami E dai Aspetta il blocco, aspetta Non quello, aspetta Yay, vai Prendi la mia Avrei potuto Vai! Oh mio dio, cosa ha fatto? Ha fatto una capriola attaccata a un muro. Che è una cosa non Ha fatto no. tipo che si è rivolto verso lo schermo, oh. ha, fatto, ha fatto una capriola. Sì. Bene! Ah, 4-4-4! Stella, vero? Nope. Fungo. Shish. Shish. Shish. Bene, quindi abbiamo sbloccato una casa che non andremo a prendere perché non vivo Perché è lontana, dai. Sì. Tornato, dobbiamo pure sconfiggere i E ora sconfiggiamo i Iggy, che non è gli Iggy Woods. Woods. Ma non è vero, è Lemmy, eh. Lo so. Lo so, ti stavo prendendo in giro, insomma, ma non capisce proprio. Sono uno scot! No, mi ti entra! Iggy Boots. Che non so nemmeno come si pronuncia Iggy. Sì, perché è strano, non si scrive Iggy. Non si scrive come il Bowserotto Iggy. Y. E Ipsion Gigi Ipsion Eh Non è Gigi eh. Guggiolo Che poi cosa vuol dire? Che cosa ne so wispy, Non è che significa tanto Wispy dire. No vuol dire volta, volta foresta E eh, vabbè comunque il suo nome Ehi c'è un blocco peccato. Fingue, Che peccato un pinguino così si spegna well. <ride> Vai Tu prendi la penna No! Che perché mi... non ti sei sacrificato tu? Perché. È un pinguino! È un pinguino? vuoi scherzare? Sono a rischio di estinzione! Appunto. Dici? No, no in realtà che... non è. non ah, è per per niente che... meno. Oh. Se vai in antartide puoi pure. fare una strage, non mi viene <ride> <ride> <ride> Una strage <ride> si sì, però ti vedo in prigione, perché comunque. Crimini credo... contro la pinguina! <ride> no il mio fungo vai entra oh. e basta altrimenti ti denuncio alle pinguinità le autorità pinguini! Oh stavo spostando la telecamera vai Guarda un attimo mi hai ucciso Stavo guardando come sta la telecamera. E l'hai è spostato, secondo me. Sì, l'ho spostata, sta malissimo, però vabbè. Come va bene? Mettila! Ok, ah. Hai fatto. è giusta la telecamera? Sì, è anche migliore di prima. Ah, allora. vabbè. Perché eh. poteva essere migliore di prima? Supposso. Sì, perché faceva il sicuro. Vado! Uh, vabbè, una trova come sei, come sei arrivato anche eh, tu? Con i palloni. Secondo me qua c'è Marz. Oh no, spoiler! Oh, maledette palle. Grazie <ride> per avermi fatto Mi aiuta! Perché? Perché non hai fatto lo schianto? Schianto? Che potevi pure. arrivare sulle palle. <ride> Sono troppo brutta sta cosa. Potevi rimbalzare, insomma. Ecco. Sulle mani. Oh mio dio, questa cosa te la censurano. Io ho cinque volte le tue vite. Eh? Io ho cinque volte le tue vite. Non è vero. Sì, è vero. Puoi vedere quanto è vero? È così tanto vero? Tipo ma perdo tre vite e hai la radice quadrata delle mie vite. Cosa? Perdo due vite, tre vite e eh, perdo. Sai che nessuno studia la radice quadrata? No, non è vero. Cioè la radice quadrata dei set... Io sto studiando. La radice quadrata di.. Io sto risparmio. studiando la, la probabilità. Terza media ricordo. Se tu se tu muori il 100% delle no. volte quante, quante volte muori in una volta? Mm, domanda improvabile <ride> non ho senso non ci sarà questa domanda però... sono... se tu eh... muori il 100% delle volte quante volte muori una volta? una volta muori qualche volta però... una volta muori una volta? perché ho detto il 100% delle volte, quindi una volta. Intendo. Mori, una volta. Mori, muori. <ride> aiuto Ciao. No! Sono salvo, aiuto. Non sei più salvo, c'è un terzo non lo supererai mai. Aspetta, cosa? <ride> L'ho fatto per, per aggiustare la cosa. Beh, Ora scusate. sono 50 e 10. E, lo, e sto dicendo l'orario che abbiamo. <ride> oh! Sono morto. Bravo. Ora è Marco più io. delle 3, 5 volte la mia vita. Prima avevi 10.. 10. Cioè, prima avevi più 10 il mio doppio. Vai! Marco, scelgo te! <ride> ok, no. Marco usa Dash. Marco fallisce. Marco muore. I Pokémon non muoiono. dynamite usa tradimento. Dai Dynamite oh fallisce. Dynamite <ride> no, muore. Giochiamo a. Tieni la bomba bollente! Le bombe non possono essere. Eh, no, no, Aspettavo ah! Aspetta, non mi so. muovesse da solo! Sì, certo, fallo male Voglio quel blocco! Valla a prendere! Muoviti, schiamo. Bene! Mio! Oh shit! Sh sh ciao! Sh Levati da qua Ti volevo uccidere Stai fermo Smettila che questa è la parte più difficile Occupato? <ride> Chi è? Chi va là? Chi va qua? Chi va su? Chi va giù? Svolta di qua, svolta di qua <ride> Che vuole riparli Riferimenti a Paper Mario Super Paper Mario. Per That gli guess. ignoranti Paper Mario. Perché io odio chi chiama Paper Mario. Cioè Super Mario. Paper Mario Papera. Aspetta. Vabbè e... io odio in generale chi dice Paper Super... Mario. Io odio quelli che chiamano Mario Papera. Perché? Perché Mario sta sempre a parlare, mamma mia, mamma tua. <ride> Scusa, abbiamo saltato la... La terza. No. la terza era quella che stava sul tapirulon, tra virgolette. Tapirulon. Chissà chi sarà il boss. Via! Non riesco a correre! Doppietta. E eh dai, sono morto. Scarsi. Si, son morto, volevo dire. Vai, io penso a lui, tu pensa a salvarti le chiappe. Quali chiappe? Sono un fungo. Ah giusto. Riparti quel cappello a becco che hai. Holy crap. Really? Stiamo dicendo troppe parolacce oggi. E se magari... Toliti, toliti, devo andare subito. Ah no. Vai subito. No. Bravo, vai. L Aiuto! Oh mio dio, ma come si fa? Dico io a essere così scarso. Tra poco avrai 10 volte la mia vita Ah, ora hai 10 volte la mia vita oh, wow. E anche il contrario Io, io 05 e tu 050 Cioè 50 No! Eh, vatti mi ha fatto perdere <ride> Cosa ho fatto Lemmy? Io non l'ho mai visto perdere Togliti, certo che lo fa sempre <ride> Ehi, surprise È già troppo grande Surprise, surprise mi salvi! No grazie Preferisco stare da solo Mario lavora meglio così Addio io sono il prossimo boss Sei <ride> andato! Ah, <'è> <laughs> e non tornerà più Oh ecco ti tolgo pensavo di averti perso Stai zitta Mario Te lo ti ho detto sono il prossimo boss Perfetto quindi Noi ci vediamo no, no. il... Il... No, la, la prossima no. parte in cui Beh. faremo il spoiler mondo 4 Oh no. no, spoileriamo, no no no Spoileriamo che il 3 va dopo, cioè il 4 va dopo il, il 3 Wow, guarda quanto bello Oh no Ma dai, no! Questo è troppo Va bene, che dice prossima persona? Ah. Ciao ragazzi